Ciao, ragazzi, e bentornati sul canale di Officina del Pilota. Io sono Luca e sono scappato dalla quarantena. Prima di farvi vedere la Ferrari in tutto il suo splendore, vi voglio dare alcune caratteristiche, e nozioni tecniche che ho imparato ovviamente a memoria. La Ferrari 348 è stata prodotta dal 1989 al 1994. This is one of the first Ferrari 348 to arrive in this country. Quello precedente la 348 era la 3 e 28 e quello che seguirà la nostra vettura è la f 355 yeah! questa dietro le mie spalle è una 348 tb esiste la tb la ts la gtb la gts il gtr G... no quella è la nissan gtr Caratteristiche tecniche, si chiama 348 perché è un 3.0 di cilindrata V8, 300 cavalli da 0 a 106.1, che per una Ferrari è una... Però per una macchina dell'89... Eh, ma cambio H, ultimo cambio meccanico. Oh. Ultima caratteristica da evidenziare, ma non per importanza, è che questa ha il motore centrale ed è l'ultimo modello con il cambio meccanico. Sarà poi sostituito dall'elettro attuato elettroattuato che troviamo poi sul modello seguente F355F1 che facilita la guida l'ho già detto che 6.1 è una merda sì. lo ridico <ride> queste erano le caratteristiche tecniche adesso veniamo alle cose che mi piacciono di più guardando per la prima volta dal vivo una macchina come questa perché faccio così con le mani prima impressione che cosa mi ha colpito e intanto mi ha colpito l'altezza quanto è alta sta macchina un metro e diciotto è misurato così anche altre cose eh? Siamo intorno al 1,12. metro e dodici metro e 15. Vabbè ho capito È bassa È bassa Ma che metri c'hai? Una cosa che mi fa sbarellare Sono le pop-up lights Un altro segno distintivo Delle caratteristiche anni 90 È la fiancata Con queste branchie Chiamiamole Ranche, queste prese d'aria sullo sportello che ricordano proprio il design delle Lamborghini e delle Ferrari appunto del periodo anni 90 la presa d'aria anteriore è finta vi chiederete perché? perché il motore sta di dietro quindi i designer della Ferrari hanno ben pensato di fare una presa d'aria finta giusto per non rovinare l'estetica del paraurti anteriore questo concetto di griglie che troviamo sulla fiancata viene riportato poi anche sulla parte posteriore della macchina in quanto sia sul baule sono presenti queste eh, griglie che permettono di intravedere il generoso vuoto ma anche le ritroviamo come cover dei fanali posteriori quindi era proprio un design tipico di quegli anni. Ovviamente la presenza di queste griglie non è soltanto una questione estetica. Servono sicuramente per raffreddare, per fare uscire il calore del vano motore, ma soprattutto anche per alleggerire il corpo vettura. Ricordo infatti che questa auto pesa soltanto 1.390 kg. Altre caratteristiche che riguardano l'alleggerimento di questo Ferrari. Sono i paraurti anteriori e posteriori che sono in vetroresina. Seppure in vetroresina sono di ottima fattura, infatti sono molto spessi e molto resistenti. Apro una parentesi, Matteo ha fatto un lavoretto defino. Oltre ad aver ripristinato i paraurti anteriore e posteriore in vetroresina, il buon Matteo ha rimesso a posto anche la griglia del paraurti anteriore, perché io non ci avrei cotto neanche le salsicce il primo maggio. Il cavallino adesso, da che forse trottava, ora galoppa, anzi è imbizzarrito e passiamo agli interni. Trovo fantastici gli specchietti che sono proprio da Formula 1 e allo stesso tempo trovo orribili i cerchi in lega ma come no? Ma scusate ragazzi, qui voglio aggiungere, i cerchi in lega sono stupendi, sono originali, Ferrari non vanno cambiati, ma perché non ti piacciono? Sembrano quelli della Cirovi Finalmente passiamo agli interni Con la plancia come è disposta mi piace perché è molto semplice Hai tutto a portata di mano è Un volante senza airbag, tre razze tipo Nardi, quindi questo mi piace molto Quattro pulsantini messi lì così I tuoi occhi cadono, vengono catturati immediatamente dalla strumentazione che è proprio anni 90, molto semplice, con questo sfondo arancione, e subito noti il cambio ad H. Tutto in acciaio, senza la cuffia che copre la leva del cambio. Fa veramente maschio. Ok, un'altra figata è sicuramente la posizione del freno a mano, che non è a destra, ma è a sinistra. La curiosità è che quando tu lo tiri per fermare la macchina, riscende immediatamente per permetterti di uscire dalla vettura, altrimenti troveresti la leva del freno a mano, e dovessi scavalcarla E la cosa curiosa Baffa <ride> Please keep the distance Ci avete chiesto di provare questa vettura Per darvi le nostre impressioni di guida Però ragazzi se fate così io mi distraggo cioè, cioè se è tutta la gente è dietro così Ti vuoi vedere come si guida questa macchina in strada? Bene noi non possiamo farlo perché siamo in quarantena E allora ti lasciamo il link qui sotto Del video di Davide Cironi Che la prova per noi Sta fa male la schiena su sto coso. Anche se appena finisce sta storia della quarantena due sgommate con Matteo me le vado a fare. Comunque per concludere, Monti Montezemolo diceva che questa era una Ferrari de merda, ma bombi più con questa che con la classe A. Eh. Possiamo dire quello che vi pare su questa macchina, che Monti non gli piaceva... Montezemolo non piaceva che qualcuno la definisce una delle peggiori Ferrari mai fatte E dice 91, 348, best in class, accelerazioni Io gli ho fatto parlare tutto dico ragazzi a me siete sfortunati Purtroppo io sono cliente di questa macchina di merda Che fa rumore, non si muove Chiamai Niki Lauda e gli si vieni a provare questa macchina E lui diede esattamente la stessa Però... Per noi non è così, è pur sempre una Ferrari e poi ragazzi è rossa, è rossa 300 corsa e Matteo l'ha fatta brillare. Prima di concludere la storia di questo magnifico video vorrei che tu commentassi qui sotto da 1 a 10 quanto è simpatico Spadano e io voto 10. Uh, dunque ragazzi come potete vedere qui dietro non c'è più il Ferrari, il Ferrari è su un bel prato e sto girando queste immagini. Proprio in queste ore sto editando il video che uscirà tra qualche giorno e il video che vi mostrerà com'è venuta la Ferrari 348TB dopo il trattamento di officina del pilota. Se vai a navigare su AutoScout troverai che il prezzo della 348TB parte dai euro più o meno. Comprarla oggi può essere un investimento o no? Commenta qui sotto. È davvero la Ferrari più debole degli anni 90? Fammi sapere cosa ne pensi, ragazzi ci vediamo nel prossimo video, viva gli spaghetti, viva il mandolino, viva l'Italia, viva la Ferrari e che tutti i tedeschi, i francesi, gli olandesi che stanno là che ci i noi siamo il paese delle bulcinelle, dei... sì sì siamo il paese delle bulcinelle, intanto noi abbiamo il mare più bello, le montagne più belle, le donne più belle, la roba da mangiare più buona, ci abbiamo la Ferrari F40, siamo i migliori, ciao ragazzi, a presto!